che siamo i migliori agenti, che noi siamo la soluzione del loro problema. E quindi vorrei che ognuno di voi nella sua piccola quota parte si assumesse questa responsabilità. Veniamo invece appunto alla campagna pubblicitaria eh, RE 1, RE 2, RE 3, Renews per un totale di 209 passaggi in quattro settimane. E attualmente nel piano pubblicitario abbiamo siti partner, eh, abbiamo degli aggregatori e poi facciamo delle campagne web e abbiamo così avuto questo accordo eh, raggiunto proprio recentemente. Quindi eh, il nuovo portale è casa.it. E veniamo alla Champions League, anche qui ci sono grandi novità, Ambire a ottenere un premio così importante, in sostanza vincere anche da noi la statuetta significa che io sono veramente il massimo, sono veramente un professionista di alta qualità. Grazie per l'attenzione e a presto. Grazie.